Allora, primo giorno di scuola, la maestra chiede ai bambini di presentarsi. La prima fa, io mi chiamo Rosa, e la maestra gli chiede come mai ti chiami Rosa, perché quando sono nata un petalo di rosa è caduto nella mia culla. Oh! Un'altra bambina fa, io invece mi chiamo Viola, e come mai ti chiami Viola, perché quando sono nata... Il petalo di una viola è caduto nella mia culla. Oh! Tutti i bambini in coro. Un'altra bambina fa: E tu, bellissima bambina, come ti chiami? Io mi chiamo Margherita. E perché ti chiami Margherita? Perché quando sono nata il petalo di una Margherita è caduto nella mia culla. Oh! sì che. a un certo punto la maestra nota in un angolino un bimbo. Storpio, tutto fatto male, ingessato, pieno di lividi. La maestra gli fa, e tu, poveretto, come ti chiami? E il bambino. Eh, io mi chiamo Pino.